Ciao eh, 50... uh... una, una bella conferma, andiamo a farci un bel rapido Ok, okay. cos'era secondo te? Come è successo? Cos'era secondo te? Secondo me, mm. negativo Stando a casa con mio fratello positivo? Beh, positivo <ride> No? no eh, ti spiego quando, quando si, si ride Di solito <ride> Come fa? <ride> Come fa? <ride> Cosa dico, bro? <ride> uh. Ok, dobbiamo fare <ride> personaggi. Vai, eh, no, no, è difficilissimo. No. <ride> ok, ok, cambiamoci un